video mangiareccio perché è in collaborazione con la degusta box eccola qua che è pesantissima quindi l'appoggio per motivi perché non ce la posso fare allora degusta box è una box è mensile dove ci sono dentro tanti prodotti alimentari quindi direi di dunque è ancora sigillata quindi devo proprio guardarla assieme a voi scusate ma è pesantissima allora, intanto, prima di tutto, ehm, per il vostro primo ordine, quella del Gustabox, qui sotto nell'info box c'è un codice per voi dove potete avere 6 euro di sconto, quindi è un buon sconto. Non è un codice affiliato, quindi io non guadagno dalle vostre, dalle vostre acquisti, quindi è solo un codice per voi e direi di iniziare a curiosare ed aprirla perché è davvero è pesantissima ed è anche bella grande e non si è sentito parlare bene perché no proviamo a guardare scusate l'appoggio qui e iniziamo ad aprirla con le forbici e guardiamo che cosa contiene allora non vi so dire se è quella di tanto apro se è quella di mh, un mese particolare o se è quella nuova perché non me l'hanno detto adesso la apriamo. Uh, che carina! Allora si presenta dentro. Aspettate, ci provo così, ok? Quindi è da aprire questo sigillino, e ci sono un sacco di cosine. E adesso vediamo allora stavo leggendo eh, da questo che c'era un concorso ehm, che scadeva il 27 di gennaio quindi è una box vecchia quindi non c'è spoiler non c'è niente e infatti box di gennaio ah dietro ci sono anche i prodotti ma noi non torniamo a sorpresa non l'ho più guardato e quindi era solo indicativa per farmi vedere che prodotti ci sono ma comunque è interessante da vedere allora vediamo un po' Uh, vedo cose interessanti allora Monviso biscotto salute eh, con fave di cacao e cocco fette biscottate 100% vegetale senza olio di palma interessante questo è interessante fave di cacao e cocco mm, devono essere buone poi andiamo avanti, vediamo un sacco di roba, continuiamo. Biscotti della Divella, non ho mai visto i biscotti della Divella. ottimini, al grano salaceno, fonte di fibre, senza olio di palma, confezione da 300 grammi. Ah, dicono che è una novità. Io i biscotti della Divella, sinceramente, fantasy del mattino, non li avevo mai visti. Intanto cerchiamo di mettere qui, spostiamo le forbici. Poi, vabbè, era tutta imballata benissimo. Altro pluriball. Vediamo. Cos'è questo? Pigmento della Jamaica macinato. Eh. Ah, infatti scusate, è questo qui, dice che mm, il pigmento è perfetto con le carni rosse, manzaniello ed arricchisce marinature e sanamoglie piccanti, sottaceti e molte miscele di spezie, quali curry, jamaican jerk o ketchup, mm, 100% naturale, bella la confezione richiudibile, Sinceramente altra cosa che io non ho mai visto, mh, proprio mai visto. Andiamo avanti con le cose grandi, oh, questo è sempre utile. Latte della Parmalat, colazione plus, latte parzialmente scremato, più il 50% di proteine, più il 30% di calcio, scade presto, quindi Esattamente tra quattro giorni quindi non c'è problema, e lo, lo beviamo, lo beviamo, non c'è problema. ecco. forse. Ah, perché se era una box di gennaio che scadesse a fine marzo, andava bene, giusto. Mi è arrivata adesso, va bene. Comunque è chiusa, è chiusa e sigillata. Non è un latte da frigo. E quindi va bene, non c'è problema, faccio il budino, faccio il purè, vedrete che finisce subito. Poi, questo cos'è? Ah, ecco, sempre del latte, perché dice che è una novità della Parmalat. Eccolo qua. E che può essere parzialmente scremato, come il mio, oppure scremato, e le, mh, spiega e, mh, la fonte di calcio, e... È carino, insomma, ok. Vediamo cos'altro c'è. Te della Lipton, Yellow Label classico, solo foglie di tè a ah, te nero. Tè nero, 25 bustine. Eh, ok, 2021 non c'è problema. Okay, questo serve sempre. Io non bevo tè nero, ma non c'è problema, eh, c'è Brontolo che lo beve volendo, quindi andiamo avanti. Ma quante cose ci sono ancora? Wow! Oh, questa ci piace! Zweg, i fruttetti di Oswald, ed è una composta di arance, frutta raccolta a mano, vegano e senza glutine, marmellata di arance. Allora, la confezione è questa, scusate, perché stavo guardando che ha proprio i pezzi, cioè non è una marmellata pl placida placida, ha proprio i pezzi e le scorzette di arancia, quindi è interessante, questo è davvero interessante come prodotto, che oltretutto non conoscevo neanche quello, sì conoscevo le marmellate della Zueg, ma fatta così no, e poi andiamo, e quindi non l'odore anche voi, poi cake senza lattosio sicorriso sì dalla riso dall scotti interessante anche questo senza lattosio io guardo sempre gli zuccheri I zuccheri ce ne hanno ok mm, sei pezzi senza olio di palma e senza proteine del latte ottimo e poi credo che sia l'ultima cosa che adesso non so che cosa sia ma devo farvelo vedere perché è super imballato e non so quanto più ribolla. Adesso lo tiriamo fuori. Un mega vaso di pesche italiane della Fattoria dei Sapori, lavorate dal fresco, pesche allo sciroppo sono proprio pesche ecco perché era così pesante è un mega vaso allora quindi eh, stavo guardando il prezzo che dovrebbe essere eh, di 19.90 quindi 20 euro però la prima è scontata di 6 euro con il mio codice che è qui sotto nell'info box e dentro questa box c'erano 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 prodotti, quindi mi sembra che sia una, c'erano tutti? Sì, esatto, tutti e 8. Eh, la trovo una box interessante ho visto che ci sono delle box in giro ma questa tutta sui prodotti alimentari oltretutto viene dall'Italia vi lascio tutti i link in descrizione con anche il mio codice ovviamente per avere 6 euro in eh, di sconto che quindi 9,90 no, 9,90 mi sembra un buon prezzo mi sembra un buon prezzo per almeno provare Ehm Credo che, come tutte le box, ma adesso comunque controllo sul sito e vi saprò dire bene, ma credo che come tutte le box sia a rinnovo mensile, quindi se per caso ne volete provare una, due, dopodiché dovete disdire l'abbonamento, di ricordarvi di disdire l'abbonamento. Comunque sia, questo era tutto il video per la Degusta Box che ne sentivo parlare ed effettivamente è valida, soprattutto per provare prodotti nuovi che magari non si conoscevano, interessante e niente. E vi ricordo come sempre di lasciarmi un commento, soprattutto se avete avuto compagnia, per essere stati anche questa volta in, per ricevere un premio da me. Tutti i link, lo sconto, tutto è nel in box di formazione. E vi ricordo di guardare sempre il box di formazione perché ci sono i, tanti codici sconto che potrebbero interessarvi. Ed è eh, niente a questo punto. Grazie, guste Box. ed eh, ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao e sono qui.